Perfetto, possiamo cominciare. Bene, buon pomeriggio a tutte e, e tutti e grazie di essere qui per questo incontro sulla rinegoziazione eh, del debito dell'Argentina con il Fondo Monetario Internazionale e le nuove prospettive di rilancio dell'economia eh, argentina. Questa iniziativa è organizzata eh, dall'ambasciata argentina in Roma insieme al centro studi eh, di, politica, eh, di politica internazionale e vede la presenza di alcuni eh, fra i relatori più eh, qualificati eh, per trattare eh, questo argomento. Abbiamo il piacere di avere con noi Sua Eccellenza eh, l'ambasciatore argentino Roberto Carles, eh, l'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione esteri della Camera e dei Deputati italiana, il dottor Leandro. Salinardi, capo sezione promozione degli investimenti presso l'ambasciata argentina in Italia. Il dottor Claudio Cortellese, esperto in cooperazione e sviluppo internazionale, che ha una lunga eh, esperienza presso organismi eh, finanziari internazionali, fra cui la Banca eh, Interamericana di Sviluppo. E, e infine, eh, infine ma non per ultimo, avremo ultimo ma non ultimo, il dottor eh, Omar Perotti, governatore della provincia argentina di Santa Fe, eh, in collegamento con noi. Bene, eh, ma due parole eh, di introduzione. Eh, il tema eh, è molto complesso, di grande interesse, soprattutto in un momento eh, di, di crisi economica eh, internazionale come quello che stiamo attraversando e la complessità del tema apparirà in tutta la sua eh, eh, suo peso, eh, ma sarà anche resa in modo molto chiaro eh, dai nostri, dai nostri on, ospiti. Ma io direi che questo incontro che eh, il CESPI realizza nel quadro delle sue attività di approfondimento, di studio della realtà latinoamericana dei Caraibi, ecco, il, il tema che qui ci... ci ci convoca, ci riunisce, eh, è in primo luogo eh, quello di come l'Unione Europea e l'America Latina e i Caraibi e nello specifico nel caso argentino, eh, eh, quindi l'Argentina, l'Unione Europea e l'Italia eh, costruiscono in questo periodo storico le proprie, sviluppano le proprie relazioni di cooperazione e interscambio in un momento in cui il cuore del problema è la ripresa economica all'indomani, delle fasi più acute e drammatiche della pandemia da Covid-19 e come se non fosse sufficiente questo dramma che continuiamo ancora a vivere in buona parte, e a questo si aggiunge la crisi globale determinata dall'invasione russa dell'Ucraina e dalle conseguenze politiche, economiche e commerciali di quest'ultima. Quindi in un contesto mondiale così incerto... Il governo argentino è riuscito a mettere in ordine qualcosa di molto importante, ha raggiunto infatti con il Fondo Monetario Internazionale un paio di mesi fa un accordo per la ristrutturazione del debito per un valore di 45 miliardi di dollari, la più grande ristrutturazione del debito mai negoziata dal Fondo Monetario eh, Internazionale. Questo accordo ha una durata di 30 mesi, e ha l'obiettivo, concordato fra le parti, di permettere all'Argentina di affrontare i nodi strutturali di una ripresa economica inclusiva e sostenibile, della riduzione dell'elevato tasso di inflazione, del miglioramento delle riserve, della riduzione delle fratture sociali, della modernizzazione delle sue infrastrutture, dell'innovazione in una parola, e in una logica di, eh, che l'Argentina. La, eh, piace molto e che è, è, la lega molto da un punto di vista culturale anche alla storia economica italiana in una logica di sviluppo dei territori, quindi di economie locali e territoriali. Ora, come spettatore, osservatore, eh, amico ma esterno, io vorrei eh, eh, Pongo un po' la domanda eh, ai nostri ospiti in questo modo. E adesso cosa succede? Cioè, se l'economia argentina la immaginiamo come un'opera teatrale, abbiamo la scena, quella su cui si muovono gli attori, che si sta mettendo in ordine parecchio, è stata risistemata, è stata pulita, con l'accordo della rinegoziazione del, del debito si creano quelle condizioni importanti che abbiamo detto prima, ma le quinte, eh, gli scenari di sfondo stanno ondeggiando in modo preoccupante, no? stanno ondeggiando pericolosamente questo è il contesto mondiale che ho rapidissimamente ricordato poc'anzi. No? Ora, le conseguenze della crisi internazionale nei mercati delle commodities, delle fonti energetiche fossili, che sono mercati in cui l'Argentina si presenta come un importante fornitore globale, sono difficili da prevedere. Il peso nel medio periodo di queste conseguenze sia perché la durata della crisi è legata almeno in parte al protrarsi del conflitto in Ucraina, sia perché i migliori prezzi internazionali per alcuni eh, beni eh, primari eh, che, che eh, di cui l'Argentina è, è importante fornitore sono d'altra parte controbilanciati dall'aumento dei costi di produzione per esempio nel caso del grano con l'aumento dei costi dei fertilizzanti. in sintesi possiamo dire che l'accordo con il fondo monetario permette al governo argentino di mettere mano a politiche sociali ed economiche inclusive. Il punto è ora capire quali siano le strade che si intende concretamente intraprendere per affrontare aspetti centrali come l'occupazione di qualità, la riduzione dell'inflazione, i servizi sociali e lo stimolo a una ripresa economica basata sull'innovazione eh, eh, sull come dicevo prima e che permetta al tempo stesso all'Argentina di muoversi agevolmente nel quadro internazionale, in uno, su un piano economico che anche nell'economia, come in altri campi, l'Argentina eh, ha più volte detto di immaginare come eh, un quadro multipolare. Naturalmente, nella risposta a questi numerosi quesiti che ho messo sul tavolo, eh, c'è un interesse anche del mondo economico italiano a capire come gli operatori economici possono in questo modo, cosa significa. Queste nuove condizioni, queste nuove opportunità che si presentano in Argentina anche per costruire nuove relazioni commerciali, produttive, eh, di scambio e di reciproco vantaggio. Ecco, questo è diciamo il, il in brevissima sintesi, eh, diciamo quelli che mi sembrano alcuni degli elementi principali che vengono a galla, che, che emergono insomma con, con questo con la notizia positiva di questo di questo accordo e a questo punto io mi taccio il mio l'idea era solamente buttare lì un po di domande eh, e, di, e di riflessioni di prima eh, eh, di primo acchito e, e lascio ovviamente la parola ai nostri amici politici esperti e eh, persone altamente qualificate per dare cominciare a darci qualche indicazione e ora do è un piacere dare la la parola a Sua Eccellenza l'ambasciatore eh, Roberto eh, Carles Mh, non prima di ricordare a tutti che abbiamo all'incirca pensato a circa 15 minuti di tempo ciascuno, ognuno è libero di ridurre o un po' aumentare il suo intervento dipendendo dalla Quantità di informazioni sicuramente preziose che intende dare, non farò: e questo è il mio limite come moderatore. Non farò mai interventi ricordando che mancano due, tre, quattro minuti. Eh, ho dato queste indicazioni di massima, nessuno ci taglia eh, l'audio alle ore 18, che è l'ora in cui pensiamo grosso modo di terminare. Quindi detto questo, null'altro che dare la parola alla Sua Eccellenza l'ambasciatore Carles Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Voglio cominciare per i ringraziamenti. In primo luogo, voglio ringraziare specialmente al CESPI, in particolare al suo presidente Daniele Frigeri, per aver accolto quest'idea di fare questo incontro, questo dialogo sulla situazione argentina. All'onorevole Filo Fassino, presidente della commissione affari esteri della Camera dei Deputati, anche per anche lui un grande conoscitore e amico di America Latina che ci onora oggi con, con la sua presenza in questo incontro. Al governatore Perotti che sicuramente ci raggiungerà tra poco, governatore della provincia di de Santa Fe, una provincia che è simbolo dell'Argentina produttiva, e simbolo di quello che si diceva poco fa, no? di quello che viene dopo l'accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Credo che questa sia anche un'occasione eh, per riflettere su quello che la situazione argentina ci dice anche sul sistema finanziario mondiale, per riflettere sul problema del debito pubblico in generale, per riflettere anche sul ruolo degli organismi finanziari internazionali e multilaterali, una discussione necessaria da tanti anni, soprattutto dopo la crisi del 2008, Durante la crisi del 2008, infatti, molti di noi pensavamo che le istituzioni finanziarie che l'avevano causata, non prevista, o che avevano lasciato che, che accadesse, non potessero continuare a funzionare come prima. 14 anni dopo, vediamo non solo che tutto rimane lo stesso, ma che a causa della crisi non, è, non sono stati gli organismi, a essere ripensati o rielaborati o in crisi, ma è stata la democrazia e le sue istituzioni indebolite esposte come sono oggi a tante e diverse minacce. La pandemia, a sua volta, ci ha offerto per un breve periodo la speranza, o magari più che la speranza, l'illusione, di uscire migliore di prima, meglio di prima, dalla crisi sanitaria. A poco più, di due anni dell'apparizione del Covid ci troviamo invece con un approfondimento a livello globale della disuguaglianza e della concentrazione della ricchezza, con la triste esperienza dell'accumulazione dell'accumulazione dei vaccini da parte dei paesi più ricchi e con una guerra, conseguenza dell'invasione russa sull'Ucraina in territorio europeo. In questo contesto, come è stato detto prima, le distorsioni dei prezzi che si sono verificati durante la pandemia sono esacerbate, non solo a causa di interruzioni nelle catene di approvvigionamento, ma principalmente a causa della concentrazione a tutti i livelli della catena di produzione alimentare, come è stato denunciato da Papa Francesco poco tempo fa, e della finanziarizzazione del cibo, cioè da parte della crescente influenza del mercato finanziario sul prezzo futuro delle materie prime e le speculazioni che ciò comporta. Questa crisi globale infatti colpisce anche l'Argentina come il mondo intero con una pressione inflazionistica sui prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia. Arriva in Argentina dopo che abbiamo dovuto affrontare una doppia crisi, la crisi sanitaria, quella che tutti abbiamo sofferto, è una crisi economica iniziata nell'aprile del 2018 che ha portato l'Argentina al default, alla svalutazione della nostra moneta, alla crisi dei tassi di cambio e all'assunzione di un debito senza precedenti con il Fondo Monetario Internazionale. Un debito che non ha avuto altro scopo che rendere possibile la più grande fuga di capitali della nostra storia. Nel corso dell'ultimo anno la nostra ambasciata ha svolto un ruolo importante nella costruzione del consenso di cui il nostro Paese aveva bisogno a livello internazionale e che ha permesso di rinegoziare questo debito insostenibile preso dalla precedente amministrazione. Ancora una volta ringraziamo l'Italia per il suo sostegno durante le negoziazioni con il Fondo Monetario Internazionale e con il Club di Parigi. È stato veramente molto importante. Questo nuovo scenario, una volta arrivato al tanto atteso accordo con il Fondo Monetario, ci consente di concentrarci sul consolidamento dell'Argentina come fornitore stabile di cibo e di energia. E questa, credo, che crede il governo argentino, argentino, lo Stato argentino, che sia la risposta alla domanda di cosa viene dopo l'accordo con il Fondo Monetario. L'Argentina deve posizionarsi, perché ha tutto il potenziale per farlo, come un fornitore stabile di cibo e di energia per tutto il mondo. In questo contesto, noi stiamo lavorando, l'Argentina sta lavorando, per aumentare le esportazioni, per diversificare l'offerta esportabile e favorire l'arrivo nel nostro Paese di investimenti che contribuiscano fondamentalmente al superamento dei limiti che ha l'Argentina in, in questo momento che condizionano lo sviluppo del settore degli idrocarburi. Gli indicatori che abbiamo ci permettono di essere ottimisti con riguardo a questi obiettivi. Le esportazioni Accumulate per il primo trimestre del 2022 sono stati di 19,3 miliardi di dollari, il che vuol dire che è stato il secondo miglior record della nostra storia. Nel primo trimestre del 2022 le esportazioni sono aumentate del 25,6% annuale. Gli indicatori macroeconomici anche ci permettono di essere ottimisti. Il prodotto interno lordo è cresciuto nel 2021 del 10,3%, superando di gran lunga le proiezioni di crescita più eh, favorevoli. Questo è il primo aumento dopo tre anni di declino e la più alta crescita che ha avuto il PIL in Argentina negli ultimi 18 anni. Non si tratta di un semplice rimbalzo. Il Fondo Monetario Internazionale che ha recentemente abbassato le proiezioni di espansione globale a causa delle, delle conseguenze della guerra tra Russia e Ucraina, ha alzato di un punto le proiezioni di crescita per l'Argentina eh, nel 2022, che stima saranno intorno al 4%. Come risultato di questa crescita record la disoccupazione è scesa al di sotto del 7%, dopo aver superato il 13% a metà del 2020. Grazie alla creazione di oltre 1.200.000 posti di lavoro nell'ultimo anno, il tasso di disoccupazione è di due punti inferiore a quello registrato nel quarto trimestre del 2019, prima della pandemia. Il processo di ripresa sostenibile che l'Argentina sta attraversando si riflette anche in una dinamica di crescita virtuosa della riscossione delle tasse, con incrementi in termini reali da settembre del 2020. In particolare si osserva come l'ampliamento del livello di attività, il recupero dell'occupazione e il miglioramento dei salari, aggiunti alla performance del commercio estero, si traducono in una crescita globale delle risorse che consente lungimiranza e una maggiore sostenibilità delle finanze pubbliche. Per chiudere, credo che in queste poche parole ci sono alcuni indizi per cominciare a dare risposte alle domande che ovviamente tutti possono avere eh, intorno alla situazione dell'Argentina e a cosa aspettarsi del nostro Paese, quali sono le opportunità, per gli imprenditori, per, per chi vogliono portare inversione nel nostro paese. Più informazione sarà data a, a seguito dal dottore Salinardi, il capo del nostro ufficio di promozione degli investimenti. Però quello che voglio sottolineare in questa brevissima introduzione è il fatto che questo che sta attraversando l'Argentina in questo periodo non è un semplice rimbalzo, ma è una crescita virtuosa, prodotto di politiche pubbliche che sono state corrette. Ha intrapreso l'Argentina anche un percorso di stabilità e di sostenibilità delle finanze pubbliche, che ovviamente è la precondizione per qualsiasi progetto di sviluppo che ha bisogno di investimento estero. E poi anche questo ruolo che ci aspettiamo per l'Argentina nel futuro, anche questa situazione di stabilità economica ci permette, dicevo prima, impiegato questa parola, lungimiranza, cioè ci permette di non concentrarci soltanto sui problemi di congiuntura, come può essere la scadenza del debito pubblico, se no di cominciare a pensare più a lungo periodo il futuro dell'Argentina. Oggi in tanti, paesi, in tanti paesi si comincia a parlare sulla necessità di creare Ministeri di futuro, no? Bene, credo che siamo arrivati a un punto in cui l'Argentina può darsi, può permettersi di dare questa discussione, di pensare che ruolo vuole per se stessa. Senz'altro il ruolo più naturale che può avere per, la, per le sue risorse naturali, per la sua produzione, ma anche per la sua storia e anche per quello che il mondo, di cui il mondo ha bisogno, il, il essere fornitore di cibo e di energia. C'è bisogno di investimenti per quello e anche per questo stiamo facendo un evento come questo, per informare sulla situazione argentina e quali sono le prospettive e le aspettative che tutti abbiamo sul nostro futuro. Ci sono grandissime sfide ancora che dobbiamo affrontare e risolvere. Qualcuna è stata già accennata prima. La sfida dell'inflazione senz'altro quella più importante, ma anche quella... Di, rendere, di dare più valore al salario, eh, di, di dare una maggiore partecipazione ai lavoratori, nell'economia. C'è tanto lavoro ancora da fare, però in questi anni e anche in mezzo della crisi, della triple crisi possiamo dire, della crisi della, del debito pubblico che abbiamo ricevuto dall'amministrazione precedente, dalla crisi sanitaria e adesso, Conseguen dalle conseguenze della crisi, eh, dal dalla guerra in Ucraina, abbiamo, nonostante questo, risolto una parte importantissima dei nostri problemi da poter pensare al futuro. E parlo della ristrutturazione del debito pubblico con i creditori privati, sia in valuta propria come in valuta estera, perché dopo tanti anni anche un'amministrazione aveva lasciato in default il debito pubblico nella nostra stessa valuta, la rinegoziazione con il Fondo Monetario e un accordo con il Club di Parigi che anche ci ha permesso di avere più tempo per risolvere questa, questo problema. Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, e ringrazio ancora per questa opportunità di, di conversare, di dialogare su i e dialogare sui problemi e le prospettive dell'Argentina dopo questo... Questo evento così importante come è stato la soluzione della crisi del debito pubblico. Grazie. Bene, molte grazie eh, signor ambasciatore. Mentre l'ascoltavo, eh, mi, mi sembrava di cogliere nelle sue parole un po' il tono di speranza eh, eh, ragionevole, diciamo. E e direi anche illusion, ma non illusione nel senso un po' destinato al fallimento, che, che, che è la parola in italiano, no? ma più in senso eh, castigliano, no? di, di, di una visione a futuro, di un'immagine... Eh, positiva e eh, mi ricordava un po' eh, eh, certi aspetti almeno diciamo del dibattito sollevato dal, dal piano dal PNRR in Italia no? in Europa all'indomani del covid cioè un momento in cui si possono mettere rimettere un po' in ordine le cose e creare le condizioni per un salto dove finalmente si realizzano tante cose molto dette e poco raggiunte in questi, in questi anni e decenni. Ecco, mi mi eh, assomiglia molto, quasi mi, sembra, mi sembrava dire, non so se sto dicendo poi una, una, una sciocchezza, non vorrei neanche esagerare, però insomma la, la, la, la, la rinegoziazione del debito col Fondo Monetario, se mi sembra che dal punto di vista dell'Argentina sia colto come, non solo come un po' di sospi un sospiro di sollievo, ma anche come l'occasione per ripensare una strategia di lungo periodo. No? E questo è, è molto... È molto interessante e mi sembra uno spunto, un, un ottimo momento. Insomma, per, per dare la parola all'Onorevole Piero Fassino che il dibattito italiano, le aspettative di ricostruzione eh, in Italia e in Europa le conosce eh, molto bene per la, per la sua attività e, e anche per la pro, proiezione internazionale che, a partire dalla Camera dei Deputati, ha in questi anni, e eh, gli cedo volentieri la, la parola chiedendo un po' anche se dal suo punto di vista queste, eh, questo, questo scenario di, di, di prospettiva eh, possa risultare anche interessante per eh, gli operatori eh, economici, non solo, ma penso all'economia italiana anche come un'occasione di rilancio e di dopo crisi anche per, per il nostro paese, cioè fare dell'Argentina anche uno degli elementi, dei tasselli per la nostra ripresa eh, economica. Prego onorevole Fassetti. Va bene, grazie grazie al CESPI per questo incontro. Saluto naturalmente l'ambasciatore Carles come i nostri interlocutori. Eh, il tema è un tema evidentemente di grandissima importanza. Se solo pensiamo che, intorno alla questione del debito, l'Argentina ha consumato per lunghi anni una crisi profonda, una crisi profonda di tipo economico, ma anche una crisi profonda di tipo politico. Eh, sono stati travolti dalla crisi del debito. Governi, presidenti, una situazione che ha messo l'Argentina in una grandissima difficoltà per molti anni. E la stessa vicenda della ristrutturazione del debito è passata attraverso fasi diverse di relazione col Fondo Monetario Internazionale fino diciamo, agli esiti di cui stiamo, stiamo parlando. Eh, io non sono un tecnico diciamo, di, di debito pubblico e di debito internazionale, quindi evito di entrare nel merito di queste questioni. Dico soltanto che è necessario naturalmente da parte di tutti comprendere che viviamo un tempo nel quale prima la crisi economica che ha colpito diciamo, l'economia globale tra il 2008 e il 2015, poi il Covid, poi oggi la guerra russo-ucraina noi stiamo attraversando un lungo periodo di instabilità, di insicurezza che mette in discussione eh, le possibilità di costruire uno sviluppo eh, diciamo, adeguato e corrispondente alle aspettative dei cittadini e anzi noi sappiamo che sempre di più il tema che si pone è che la, diciamo, in una globalizzazione percorsa da queste crisi non solo eh, aumentano i fattori di instabilità e di insicurezza generali ma Aumentano i fattori di instabilità e di insicurezza individuali e aumenta soprattutto, su scala globale, la divaricazione nella distribuzione del reddito, nella distribuzione delle ricchezze, nelle politiche di sviluppo, nelle politiche di investimento. Tutto questo, eh, tutto questo eh, credo che dobbiamo appunto valutarlo e vedere come diciamo, siamo in grado di affrontarlo. L'accordo che l'Argentina fa può essere un punto di riferimento importante, non solo per l'Argentina, ma per, diciamo, più in generale, affrontare il tema del debito, perché se noi guardiamo a qual è la condizione di molti paesi, in particolare di paesi diciamo che hanno un tasso di sviluppo contenuto, ma che sono fortemente esposti a una condizione di debito, eh, questa questione diventa una questione rilevante. Non a caso una delle questioni che è al centro ogni volta della riunione del G20 e come si interviene a ridurre il debito dei paesi che sono più esposti e che pesa come un bacino sulle possibilità che questi paesi affrontino politiche di sviluppo, di investimento e di espansione delle proprie condizioni, delle proprie condizioni di, eh, di crescita. Quindi, io penso che per questa ragione eh, sia molto importante l'accordo che ha fatto l'Argentina. Ovviamente, tutto questo consente all'Argentina, tra l'altro, eh, di diciamo, ricollocarsi, riposizionarsi nell'economia mondiale, nel mercato mondiale, come un grande attore. Noi sappiamo che l'Argentina è uno dei grandi paesi, non solo del continente latinoamericano, ma uno dei grandi paesi che segna la vita dell'economia globale e che segna la vita del mondo. E, diciamo, non essere gravato del fardello del, eh, del debito e averlo ristrutturato con le modalità che sono state diciamo concordate che qui si affronteranno, consente all'Argentina di tornare a essere un protagonista della politica, della politica economica. Questo è import della politica economica globale. Questo è importante per più ragioni, per il ruolo che l'America Latina ha, diciamo, in America, che, che l'Argentina ha in America Latina. Per un particolare aspetto che, diciamo, investe anche la responsabilità argentina, sono le relazioni tra l'Unione Europea e il Mercosur è in corso da tempo un complesso sofferto negoziato relativo alla creazione di una zona di libero scambio tra il eh, Mercosur e l'Unione Europea e, e questo che sappiamo benissimo essere un, diciamo, un accordo complesso dal punto di vista dei contenuti e complesso anche dal punto di vista politico e che però rappresenta una sfida enorme il giorno in cui quell'accordo venisse definitivamente sottoscritto e concluso noi saremmo di fronte alla più grande area di libero scambio che in questo momento agisce sul mercato mondiale. E, e quindi questo è un punto fondamentale ed è difficile pensare che si possa realizzare compiutamente questo accordo senza un contributo decisivo come quello, quello dell'Argentina. Questo accordo ha un valore anche sul piano bilaterale per il nostro Paese e per le relazioni che diciamo, storicamente legano l'Italia e l'Argentina da ogni punto di vista. Tra poco parteciperà a questo nostro incontro il governatore del, della realtà di del, del Santa Fe. Santa Fe è diciamo, uno dei luoghi, come tutto il nord dell'Argentina, come Rosario, come altre città come Córdoba che sono caratterizzate da una presenza diciamo, eh, di, di, di cittadini di ascendenza italiana larghissima quindi sono una realtà che, a cui noi guardiamo con particolare interesse, ma più in generale è il rapporto con l'Argentina, che sul piano bilaterale per l'Italia è strategico e importante, lo è stato storicamente e lo è anche nelle condizioni di oggi, ed è chiaro che diciamo, fare in modo, avere una condizione di, diciamo, di stabilità e di sicurezza finanziaria dell'Argentina sulla base di questo accordo è un terreno favorevole allo sviluppo anche delle relazioni bilaterali. Queste sono le, le ragioni per cui io credo che sia importante l'accordo, e sia anche interessante il convegno che oggi abbiamo organizzato come elemento di valutazione, di approfondimento e per individuare quali sono le condizioni di miglior favore che questo accordo con, offre, sia per ciò che riguarda le relazioni con l'Argentina, il Mercosur e l'Unione Europea, e sia per quello che riguarda le relazioni bilaterali con l'Argentina e l'Italia. Io mi fermo qui, mi scuso se non posso partecipare, a, a seguire la partecipazione perché ho un altro impegno istituzionale come Presidente della Commissione Esteri, ma credo che certamente il convegno offrirà a tutti coloro a cui che lo stanno seguendo grandi motivi di eh, interesse e di eh, conoscenza. Grazie a tutti voi. Grazie a lei, onorevole Fassino. Sicuramente, eh, come lei ricordava, l'esperienza del... Eh, negoziato fra il governo argentino e il fondo monetario eh, può eh, segnare un, un modello un riferimento e anche un primo grande eh, successo intorno a uno dei temi che eh, attanagliano gran parte come lei ricordava gran parte eh, eh, dei paesi in via di sviluppo e di eh, reddito medio a livello internazionale insomma eh, ovviamente anche paesi eh, meno meno avanzati ma è eh, eh, eh, molto eh, eh, vasto diciamo, l'intreccio eh, e, e il peso nella crisi dell'intreccio fra eh, eh, sconvolgimenti nel sistema dei prezzi internazionali, eh, delle materie prime e, e, e dei semilavorati, eh, delle eh, crisi di approvvigionamento, come si ricordava, dell'aumento dell'inflazione eh, senza un, un aumento di produzione e dell'aumento del debito attraverso eh, eh, aumenti dei tassi di interesse che non si conoscevano che storicamente non erano eh, non sarebbero previsti diciamo in questa in questa situazione. Quindi senz'altro l'Argentina eh, diventa un, un riferimento da guardare con interesse non non solo nella, nelle, negli aspetti tecnici di, di, di questo accordo che adesso vedremo ma anche in, in ciò che effettivamente significherà eh, come impatto sulle opportunità di crescita e di rilancio del paese a livello internazionale oltre che di ricostruzione del tessuto sociale e del miglioramento delle condizioni sociali al suo interno. Ora per ehm, ricordando ai, ai nostri eh, al, al pubblico che possono attraverso la funzione chat eh, più avanti, fare eh, le loro considerazioni eventualmente anche domande di chiarimento ai nostri ospiti. e Do ora la parola al dottor Leandro eh, Salinardi, che è il capo, sezione della, eh, capo della sezione Promozione Investimenti presso l'Ambasciata la, di in Italia, eh, che ha eh, il leggero compito di farci un quadro della situazione del debito argentino. Eh, internazionale eh, verso organismi pubblici e verso il settore privato, le, eh, gli elementi portanti delle soluzioni, della soluzione adottata, i risultati raggiunti, i risultati che ci si aspetta e quanto altro sia in grado di offrirci come eh, scenari di, di, di prospettiva che ascolteremo eh, con grandissimo eh, interesse. Quindi, eh, dottor Salinardi, eh, a lei la parola. Grazie, grazie mille Dario, grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. E grazie Dario per moderare, voglio ringraziare anche a Daniel Figeri per questa possibilità, anche al Cespi e anche ringraziare certamente all'ambasciatore Carles, all'onorevole dottore Fassino, al dottore Cordelese e anche al, al governatore della provincia di Santa Feo, Omar Perotti, che condividiamo insieme questo panel. Eh, particolarmente inoltre vorrei ringraziare al sottosegretario di finanziamento del Ministero delle Finanze dell'Argentina, caro professore Ramiro Tosi, che gentilmente ha condiviso con me i dettagli di, di questa presentazione che, che farò adesso. Bene, ehm, l'obiettivo particolare di questa eh, partecipazione sarà raccontarvi un po' eh, la storia, diciamo, dietro la risoluzione delle, della crisi del debito argentino a partire dell'anno 2019, in particolare con i creditori privati e anche con il Fondo Monetario Internazionale. Adesso condividerò il, il mio schermo per mostrarvi... Si vede? Daniele? Sì, ok. Bene. E come dicevo all'inizio, un po' l'idea di, di questa presentazione, se parlare su, farò l'intento di farlo eh, prendere non troppo tempo, eh, un po' della risoluzione della crisi del debito con eh, i creditori privati e il fondo monetario, particolarmente parlare su alcuni aspetti tecnici. Eh, il contenuto, una prima parte, sulla ristrutturazione del debito pubblico messo in valuta estera, ehm, con creditori privati e dopo faremo proprio con eh, il Fondo Monetario Internazionale. Bene, in questo primo slide, io quello che vorrei mostrarvi è se, certamente questo è lo stock di debito lordo in situazione di normale pagamento, diciamo, dell'amministrazione centrale. Questo serve per vedere per, particolarmente eh, lo stock di debito all'inizio dell'amministrazione del Presidente Alberto Fernandez. Eh, se vediamo bene, nel, alla fine del 2015, è, diciamo che il debito lordo come percentuale del PIL, del prodotto interno lordo è stato di quasi 48,6%. Sì. Chiedo scusa, dottor Salinari, sì. eh, so, eh, a me non scorre la diapositiva sullo schermo, non so se è già passato. È già passato ah, eh, io vedo attimo, ancora la prima, che, non so se eh, gli altri anche. Un attimino che... Un attimo, per favore. Sì. Adesso... Adesso sì, abbiamo eh, il PIL, la percentuale del PIL. Benissimo, quello che parlavo, okay. diciamo, l'evoluzione del debito lordo come percentuale del PIL, del prodotto interno lordo, nel 2015 quasi 49% come percentuale del prodotto finendo in 2019 con quasi un 81,1%, un percentuale del PIL. Diciamo che questa è una crescita di quasi 80% del debito lordo e particolarmente quello che volevo mostrarvi è la composizione di quel debito. Quello che vediamo è che, in valuta, diciamo che il debito è cresciuto in valuta estera quasi 100 miliardi di dollari. Eh, diciamo, ricordiamo che la nostra moneta è il peso argentino. Avere un debito cresci diciamo, cresciuto così in valuta estera veramente sembra un problema per un'amministrazione un che inizia il suo governo. E, diciamo, per fare un riassunto della situazione al 10 dicembre 2019, che è stato il giorno dove è iniziata l'amministrazione la del presidente Fernandez, quello che si vedeva è una struttura del eh, debito eh, in valuta estera con creditori locali e stranieri e organizzazioni multilaterali, multilaterali assolutamente insostenibili. Questo era assolutamente incompatibile con l'obiettivo di, di un percorso di ripresa economica con inclusione sociale. Inoltre, per esempio, i titoli eh, sono stati in situazione di pagamenti differiti da agosto eh, del 2019 con prez, prezzi prossimi al tra, tra il 30 il 40% in valore nominale. Questo quello che testimonia è assolutamente una situazione insostenibile del debito, pubblico certamente in valuta estera. Eh, inoltre, abbiamo trovato diciamo, l'accesso al, al mercato del debito in dollari chiusi, non solo per le emissioni locali, ma anche per le emissioni internazionali, e non solo del tesoro, ma anche delle province e delle aziende. Inoltre... Eh, c'eravano eh, elevate scadenze concentrate nel breve periodo, nel breve termine eh, più di 100 miliardi di dollari per il periodo 2020-2024 molto concentrato e certamente un significativo come ho mostrato eh, aumento di indebitamento in valuta estera quasi 72% del debito lordo su, eh, su cui sotto legge estera quasi 40% del debito lordo. ma questo era un po' la situazione è trovata all'inizio dell'amministrazione. E, diciamo che, la strategia che è iniziata a quel tempo, certamente per recuperare la sostenibilità del, del debito, eh, diciamo che aveva quattro punti fondamentali. Prima di tutto, una fare l'intento di realizzare una traiettoria discendente, del ratio debito-pil, e una stabilizzazione a lungo periodo, no? a lungo termine che sia coerente con i eh, percorsi di risultati fiscali ragionevoli e bilancia commerciale compatibili con la ripresa economica. Eh, anche l'idea è un po' di consentire eh, all'economia argentina di assorbire il gioco eh, della crisi finanziaria che è veramente eh, imperversa dal, dall'anno 2018, dall'aprile del 2018 e dopo che eh, aggiunge, si aggiunge la, la crisi del Covid-19. L'idea di generare meccanismi di protezione eh, contro i so shock esogeni, e inoltre tutto questo sviluppato eh, eh, sotto un quadro di coerenza macroeconomica con gli eh, obiettivi dell'amministrazione centrale. E in particolare, adesso quello che vi mostrerò sarebbe il debito pubblico ele elegibile, ammissibile, sarebbe dei titoli, eh, titoli pubblici con creditori privati. No? Questa, questa parte per capire un po'. E gli importi che si dovevano eh, ristrutturare. Titoli eh, in valuta estera, sotto legge estera, un importo ammissibile di eh, quasi 66 miliardi di dollari, eh, 37% che veniva dal Trust venture del 2005, 63% che veniva dal Trust venture del, del 2016 e quasi il totale di questi titoli sono stati, era, era, erano partecipazioni private. Diciamo di detenuti, ehm, detenuti da creditori privati. Soltanto in questo caso eh, 1,8% era di partecipazione pubblica. Dopo, quando si vede eh, i titoli in valuta estera ma sotto legge locale, si vede che l'importo ammissibile era di circa 41, eh, 41 miliardi,5 di dollari. Eh, tutto certamente come, come ho detto, eh, debito in, in dollari, quasi tutto. E, un po' meno, diciamo, la partecipazione privata, circa 30, 37%, mentre la partecipazione pubblica in questo caso era di 63,4%. L'idea di questo è che, diciamo, tutto il debito pubblico ammissibile di essere ristrutturato era di circa 107,6 miliardi di dollari, che è quasi il 75% di quel debito detenuto da creditori privati. Adesso quello che eh, vorrei mostrarvi un po' è l'implementazione del processo eh, di ristrutturazione del debito con creditori privati, quello che, mh, che si può vedere qui in una linea di tempo eh, che prende quasi nove mesi, che è stato alla fine il tempo che si è appreso, che vediamo che è un tempo record per una ristrutturazione così, di questo tamaño, di questa misura inizia un po' con la legge di emergenza economica all'inizio dell'amministrazione è stata la prima legge più forte che un po' faceva un preordinamento delle priorità macroeconomiche dell'Argentina dopo eh, si invia anche al congresso il progetto di legge della sostenibilità del debito pubblico esterno che viene, ehm, eh, viene trasformato, diciamo, si, si trasforma in una legge Dopo eh, si fanno le determinazioni del valore nominale massimo, quello che si chiama la proroga di acquisizione, che è cioè l'estensione delle giurisdizioni per poter fare i negoziati con i creditori esterni, eh, anche le linee guida per la sostenibilità del debito e si arriva cinque mesi dopo all'accordo con quei creditori che avevano accettato la strategia originale, diciamo, e si annunciano i risultati, si fa l'insediamento dei, dei nuovi titoli. No? Questo è diciamo, un processo che prende nove mesi e veramente è un record per una ristrutturazione così grande. Il risultato fondamentale si può vedere in questo slide è il processo di, di ristrutturazione sotto legge estera. Possiamo vedere che dell'importo ammissibile che avevamo parlato all'inizio, se includiamo la clausola di azione collettiva, il percentuale di scambio è stato di quasi 99%. E quello importante che mi piacerebbe eh, anche far, far sapere: la cellula media o se la, sarebbe un po' in medio eh, del, del, dei nuovi titoli che arrivano a un tasso, diciamo, eh, di interesse di 3% contro un 7 che avevano eh, i titoli precedenti. Bene? E questo anche a eh, avevamo potuto fare una riduzione media del capitale di quasi 2%, con una riduzione della vita media dei titoli. E sotto legge locale è successa una situazione simile, eh, con un totale ris riscattato di quasi 99,7%, con una riduzione molto importante anche del tasso di interesse di eh, 7,6% contro, eh, contro 2,8%, e anche una riduzione media del capitale del 2,3% con una vita media un po' più alta, ma sempre sotto legge locale, non è lo stesso avere debito sotto legge locale che avere eh, debito sotto legge estera, questo è anche importante eh, fare la menzione. E alla fine di questo processo l'agevolazione finanziaria che abbiamo avuto è di 42 miliardi di dollari. Il, per il periodo 2020-2024. Questo veramente è veramente un'agevolazione molto importante che permette una ripresa economica e permette fare la, diciamo, il cumulo di, res, di riserva internazionale per poter eh, diciamo, eh, pagare gli impegni, certamente pagare il debito. Adesso anche eh, vorrei eh, mostrare un po' In, questo, in questa grafica è eh, eh, la prossima, che sono le scadenze degli interessi sul debito eh, in, valuta, in valuta estera. Prima e dopo la ristrutturazione e anche le scadenze eh, dei servizi del debito che sarebbero eh, i pagamenti di capitale. No? Bene, assolutamente quello che si può vedere qui. Pre-ristrutturazione avevamo eh, una carica di 27,5 miliardi di dollari di interessi per eh, il primo periodo 2021-2024 si vede che dopo la ristrutturazione si arriva eh, a una, diciamo, un orizzonte più chiaro e più liscio diciamo, dal punto di vista del tempo eh, di 13,5 miliardi, quasi eh, tre, 13 miliardi di dollari di meno che dovevamo pagare all'inizio dell'amministrazione, quel primo periodo eh, che, che avevamo parlato. E lo stesso succede con il capitale, si vede eh, in questa grafica una riduzione di eh, quasi 35 miliardi di dollari di, eh, da pagare, diciamo, nei primi quattro anni eh, del 2021, del periodo 2021 al 2024, e alla fine quello che si vede seria, sarebbe un, un profilo di, di scadenze, eh, quello che sarebbe un nuovo, pref, un, un nuovo profilo più liscio nel tempo, con un importante... Eh, riduzione dei monti eh, degli importi a pagare. No? E questo sarebbe un po' il risultato finale quando includiamo quei titoli ristrutturati sotto legge estera più quei titoli eh, ristrutturati sotto legge locale. Se vediamo eh, il periodo 2020-2024, vediamo questo, questa agevolazione che, che ho parlato all'inizio, di quasi 42 miliardi di dollari, e se vediamo tutto il film, diciamo dal 2020 al 2020 20 e 2030, vediamo un'agevolazione finanziaria di 34,8 miliardi di dollari. Veramente eh, un, stiamo parlando di una quantità molto molto importante per l'Argentina e per qualsiasi paese di eh, middle income, possiamo dire. No? Anche mi piacerebbe, eh, questo l'ho detto quando avevamo visto il risultato della ristrutturazione, ehm, il confronto dei tassi di interesse. Questo che avevo detto all'inizio, quando parlavo di questo, eh, del risultato delle tasse, eh, dei tassi, scusi, ehm, Vediamo qua che la, il tasso medio di interesse viene ridotto in una maniera, in maniera molto, molto grande, diciamo quasi la metà, la metà se vediamo eh, il tasso Pre-ristrutturazione sarebbe il colore giallo e se vediamo il colore blu sarebbe il tasso post-ristrutturazione. Quello che si vede è una riduzione molto importante, come avevo detto, del, de, dei tassi di interesse eh, nei nuovi titoli emessi. E questo ultimo punto che mi piacerebbe fare sul confronto internazionale quando pensiamo alla ristrutturazione del debito sovrano. Abbiamo... A volte si fanno critiche del tempo che ha preso la ristrutturazione con i creditori privati in Argentina e questo veramente, se si fa il paragone, si vede un confronto internazionale, abbiamo fatto, si ha, si ha concluso, diciamo, in solo nove mesi eh, la seconda più grande eh, ristrutturazione sovrana a livello globale dopo quella della Grecia nel 2012. Questo è importante... Eh, pensarlo e vederlo, perché a volte, eh, non, diciamo, un'informazione che si perde e mi sembra molto importante ricordarlo. Anche c'è un punto sulle commissioni, eh, se le commissioni che si hanno pagato quando si hanno fatto le emissioni del nuovo titolo è una relazione molto importante se si fa in confronto, si fa in confronto con, quelle, con quel comis, eh, quelle commissioni pagate eh, in operazioni di debito precedenti. Questo sarà un po' un riassunto della ristrutturazione del debito con creditori privati. Adesso mi piacerebbe parlare un po' eh, sull'ultimo accordo, l'accordo che si ha fatto con il Fondo Monetario Internazionale. E qua quello che si può vedere è un po' una cronologia eh, per, per far capire eh, la situazione particolare. Diciamo che l'amministrazione precedente, il presidente Macri, prende... Eh, diciamo che dopo diciamo che crollano le aspettative eh, sul modello macroeconomico esistente a quel tempo eh, diciamo maggio 2018 circa i mercati scontano eh, dopo capire questa situazione e eh, certamente ha la necessità di eh, richiedere al Fondo Monetario Internazionale eh, un'assistenza finanziaria Quell'accordo si, si fa eh, un accordo di 50 miliardi di dollari ricordiamo che come ha detto eh, il dottore Dario eh, è stato l'accordo più grande della storia del Fondo Monetario Internazionale che inizia essendo di 50 miliardi di dollari iniziano le erogazioni e ehm, alla fine dopo fa una crescita anche a 57 miliardi di dollari eh, diciamo che è stato Veramente, veramente importante sotto un contratto stand by agreement, che un tipo specifico che fa il Fondo Monetario Internazionale. Eh, quando finisce nel 2019 iniziano tutte le elevazioni. Nel eh, novembre del 2019 il eh, Presidente Fernandez, ancora eletto eh, ma non nell'amministrazione, annuncia che non utilizzerà i fondi residui del Fondo Monetario Internazionale eh, una volta che inizia l'amministrazione, a febbraio del 2020, si fa il primo incontro tra il ministro Guzman delle Finanze e eh, l'amministratore delegata del Fondo Monetario Internazionale, eh, Cristalina Giorgeva. E lì inizia la prima missione del Fondo Monetario che arriva eh, metà febbraio eh, in Argentina. La missione dopo, eh, diciamo, questo importante milestone che la, il Fondo Monetario pubblica e fa pubblico che veramente il debito del paese non è sostenibile. Comincia così, cinque mesi dopo, un ne negoziati e un accordo, il processo di fare un accordo di Extended Fund Facilities con eh, il Fondo Monetario Internazionale. Diciamo che una volta che si chiude questo accordo, eh, si, diciamo questo è un maestro molto importante anche per l'Argentina, si invia l'accordo, diciamo la... La proposta di accordo si invia al Congresso della Nazione. Questa è la prima volta nella storia dell'Argentina che il Congresso fa diciamo, un dibattito sull'accordo eh, sull e alla fine approva con forza di legge eh, l'accordo con il fondo, il nuovo accordo di Extended Fund Facilities che dopo viene, approva, viene approvato dal direttore del, del Fondo Monetario Internazionale. E come sarebbe questo programma, diciamo, particolarmente... Con specifici eh, criteri di rendimento, che ha tre, diciamo, tre eh, punti fondamentali, cioè un percorso fiscale, un percorso di riserva internazionale e anche eh, qualche aspetti sul finanziamento monetario della politica fiscale. Quello che si vede nella prima colonna eh, sarebbe, sarebbero i dati, diciamo, i valori per il 2021 e dopo le proiezioni che si fanno eh, stimate eh, per i prossimi anni, diciamo, 2022, 2023 e 2024. Quello che si vede nel 2021 è la crescita del prodotto interno lordo eh, di quasi 10,2%, una proiezione un po' più bassa, certamente, delle, della crescita economica, ma eh, con valori che vanno dal 3%, 2,5% al 4% più o meno. Eh, con una riduzione nel eh, tempo dell'inflazione, con un eh, recupero del, del risultato fiscale primario, diciamo, con un bilancio del risultato, del risultato primario, con, una, con, con un conto corrente eh, come percentuale del PIL anche bilanciato, possiamo dire è un cumulo di riserva internazionali eh, specifico diciamo, eh, nel tempo. E le caratteristiche, come ormai ha, ha detto Dario, il periodo di 30 mesi, questo è un programma di 30 mesi che eh, raggiunge eh, l'importo che, che ha chiesto il Presidente Macri, che erano dei 45,5 miliardi di dollari, sono stati erogati. Eh, che sarebbero qualcosa così come 32 miliardi di special drawing rights che sono la valuta diciamo, che utilizza il Fondo Monetario Internazionale e quelle erogazioni si fanno special drawing rights eh, prima approvazione del programma si è fatta la, la prima erogazione e dopo contro, eh, contro ogni revisione si fa un'altra eh, un erogazione de, de, dell'importo diciamo per, per, con l'idea di raggiungere la fine eh, e eh, l'importo finale mi piacerebbe mostrarvi eh, un po' la, il profilo di scadenza, allora, ho arrivato a 20 minuti, sono 5 minuti in più e finisco, eh, il profilo di scadenza del capitale degli interessi quando facciamo il paragone dello, dello stand-by agreement contro eh, l'extended fund facilities. Quello che si può vedere è che nel diciamo che il pre, accordo precedente, lo stand-by, che è quello in grigio, eh, si vede che eh, l'ammortamento del capitale, degli interessi del pagamento, si doveva fare soprattutto nei primi anni de del contratto. In eh, invece, in questa, in questa opportunità, quello che si paga all'inizio con il nuovo stand de France Facility sarebbero eh, pochi interessi e dopo il primo amortamento viene a settembre 2026, quando l'ultimo, diciamo, finisce nel 2034. Fondamentalmente che si può, quello che si può vedere, è, è, un, è diciamo, un percorso più liscio, molto più liscio se facciamo il paragone contro il standby agreement, che permette certamente o dà spazio alla recuperazione della ripresa economica e che permette l'accumulazione, il cumulo di riserve internazionali per poter fare eh, pago a questo, questo debito. E, e, diciamo, per, per chiudere eh, un po' il profilo finale, quando inseriamo tutto insieme, eh, tutto il debito contro, eh, con il Fondo Monetario Internazionale, con creditori privati, con il Tributo di Parigi e le organizzazioni multilaterali e bilaterali, vediamo questo risultato in grigio pre-accordo con il Fondo Monetario Internazionale, e, diciamo, pre-accordo delle Standby Agreement, e in celeste si può vedere... Eh, il risultato il risultato con, eh, con il nuovo Extended Fund Fast. Eh, diciamo che il risultato più importante di tutto questo è un profilo finale eh, molto più liscio, molto più eh, raggiungibile dal punto di vista macroeconomico se inoltre includiamo i problemi internazionali che si trovano in questo momento. Mi piacerebbe eh, chiudere un po' eh, questa presentazione con qualche aspetto sul roadmap, eh, su, parlare un po' su, su diciamo, la mappa di, di stabilizzazione, la carta di stabilizzazione, quello che diciamo il roadmap di stabilizzazione. Eh, questo sarebbe un po' parlare del schema macroeconomico politico, possiamo fare un approfondimento, ma eh, in linee generali possiamo pensare che eh, il nuovo schema macroeconomico, dopo eh, poter recuperare la sostenibilità del debito, eh, dell'Argentina ha quattro punti fondamentali, diciamo che il fronte fiscale, un fronte monetario e finanziario, il tasso di cambio e il settore esterno sarebbe il terzo e per ultimo l'inflazione. Dal punto di vista del fronte fiscale eh, l'obiettivo principale sarebbe un consolidamento fiscale graduale eh, fino al 2025 anche che eh, include la spesa pubblica e soprattutto migliorare la destinazione dei trasferimenti sociali, in particolare dei sussidi energetici, e anche un rafforzamento dell'amministrazione fiscale e un aumento della progressività delle tasse. Dal punto di vista fin monetario finanziario certamente rafforzare il bilancio della banca centrale e una riduzione graduale dell'assistenza della banca centrale tesoro. Questo è molto importante, sarebbe il canale più monetario e Inoltre poter rafforzare il canale di risparmio e investimento in valuta locale, approfondire nostro mercato in valuta locale. È un'altra assoluta priorità che abbiamo inoltre, eh, incluso nel programma macroeconomico iniziale. Dopo, eh, dal punto di vista del tasso di cambio e settore esterno, pensare in un tasso di cambio competitivo, eh, reale, coerente, con un surplus commerciale e con regolamenti del conto finanziario che permettano misure per incoraggiare l'investimento estero, come per esempio stiamo facendo con il settore energetico, con il settore di economia del conoscimento, tra le altre. E per ultimo un approccio multicausale integrale per eh, contro l'inflazione, diciamo che... A questi quattro punti che mi piacerebbe eh, raccontare velocemente: consolidamento fiscale, che ormai ne ho parlato, progressiva riduzione del finanziamento eh, del, del, della Banca Centrale del Tesoro, tassi di interesse reali positiva che permettano la domanda della valuta locale e che permetta il finanziamento della valuta locale, eh, promuovere la crescita sostenuta della produzione dei beni esportabili e certamente una coordinazione che sia le aspettative tra salari e prezzi, tra governo e settore privato. Questo è un po', eh, forse ho preso un po' più di tempo Dario, però mi, mi sembrava importante eh, condividere con voi questa, questi dati particolari. Grazie mille a tutti. No, naturalmente, tutto il tempo necessario per presentare un quadro molto complesso che ha in realtà composto da numerose variabili numerosi attori in gioco privati pubblici nazionali internazionali e non solo il fondo monetario internazionale evidentemente con eh, collegamenti forti con alcune, alcuni pilastri delle politiche economiche delle politiche di finanza pubblica interna quindi eh, No, quello che, è, che balza gli occhi è l'ammorbidimento la, la della curva, diciamo. No? Quindi la, la, una situazione che ovviamente non cancella, ma che permette probabilmente anche di accumulare forze, diciamo senza eh, avere, inizialmente col vecchio modello avevi un eh, una grandissima esposizione, soprattutto iniziale, no? che quindi rimandava eh, sine vie, una, una ripresa. Bene, ora come tutto questo atterra concretamente nell'economia nelle, nelle, nelle, nell fatta di eh, non tanto di carte e di accordi, quanto di ossa, muscoli e sangue? Questo sarà un po' adesso la, la, la, la sfida, no? la, la, eh, lo scenario, gli scenari da immaginare. E a questo punto abbiamo due eh, relatori di primissima grandezza. Eh, il, eh, eh, innanzitutto eh, saluto, che non abbiamo potuto farlo eh, fino, fino ad ora, perché si è collegato durante l'ultimo intervento. Eh, Saludiamo al dottor Omar Perotti, governatore della provincia di de Santa Fe. È eh, un gusto tenerlo con noi e siamo tutti ansiosi per ascoltare il punto di vista di de uno dei... Dei aree eh, sociali, economiche, demografiche, culturali più pugnanti della Repubblica Argentina, come eh, questo accordo, come eh, si immaginano, va a, a recaere nella vita eh, dell'economia, della popolazione eh, de santafesina. No? Quindi eh, ringraziamo il dottor eh, Perotti per la sua presenza e siamo ansiosi, ovviamente, di sentire il suo punto di vista dell'impatto di queste nuove questi accordi e misure su un territorio così eh, dinamico come com la provincia di Santa Fe e l'altro eh, esperto che ci dirà come tutto questo poi diventa appunto vita concreta e dinamiche di sviluppo economico si può immaginare soprattutto pensando a, a, a una logica di economie eh, basate sui territori, sull'aggregazione, sulla complementarità di imprese. Eh, non volevo nominarlo, ma lo nomino, le, la l'esperienza dei distretti industriali di cui abbiamo parlato e scambiato con gli amici argentini ormai, eh, ormai da decenni. Il dottor eh, eh, Claudio Cortellese, che viene da esperienze eh, di lunga data negli organismi finanziari internazionali, in particolare il Banco Interamericano eh, di Sviluppo, e, e quindi do senz'altro a lui la parola chiedendogli il, eh, cosa dice un economista eh, che mette i, i, i piedi eh, sul campo e non solo il naso fra le carte, ecco, di questo scenario che c'è stato ora descritto. Prego Claudio, grazie. Grazie, e, e, proprio sul campo nel caso della Repubblica di Santa Fe, già che il tema agricolo eh, è, è tanto importante. E io... Eh, cercherò di, eh, di essere breve e parto dalla constatazione che eh, in Argentina, eh, in Santa Fe in particolare, ma in Argentina tutta, la piccola e media impresa è l'ossatura centrale della, uh, del, del settore produttivo, non solo industriale ovviamente. E non solo questo ma il uh, uh, secondo aspetto che, che va sottolineato, tra l'altro, il signor ambasciatore De prima, è che eh, l'espansione delle esportazioni argentine in questi ultimi due anni è, è, è in effetti è spettacolare, eh, però c'è da sottolineare, eh, non, non come preoccupazione, ma come dato, che un uh, 70% di queste esportazioni sono materie prime o settori primari o comunque. E, L'ultimo tema che vorrei affrontare è che il contesto internazionale in cui ci si muove adesso, uh, come anche Dario commentava all'inizio, è tremendamente diverso, differente, diverso da quello che era uh, solo due anni fa, due o tre anni fa. Il che apre prospettive nuove significa anche opportunità per l'Argentina, uh, secondo me, senza dubbio. Quindi... In breve, il, uh, le imprese, le piccole e medie imprese intese tra 0, diciamo le micro imprese da 0,9, le, le piccole tra, tra 10 e 50, 49 e 50, le medie da, da, da 50 a 199 impiegati, occupati. Quindi parliamo di, di più o meno la stessa categorizzazione che abbiamo in Italia. Bene, queste imprese ovviamente sono, sono tante, il 93% delle imprese... Interessante però notare che la massa salariale di queste imprese rappresenta il 50% dei salari dell'Argentina e il 46% del prodotto nazionale, nonché il 16% delle esportazioni, sono specialmente presenti nelle esportazioni industriali. E il, I settori principali, ovviamente, le microimprese sono più presenti nei settori dei servizi di bassa qualità, nel settore commercio, le piccole imprese, nel settore industria, nel settore commercio, il settore turismo, le medie più nel settore industria, costruzione, comunicazione. Quindi, eh, con la, con la, la grandezza dell'impresa, eh, diciamo, aumenta la sofisticazione anche dei settori in cui sono presenti. Un altro dato importante che per noi italiani è un po' strano è che il 50% delle imprese sono concentrate nella, nella, tra la città e la provincia di Buenos Aires. E Santa Fe e, e Cordova hanno un 10% delle imprese, il restante 30% delle imprese, eh, scusa, 10% delle imprese, il 30% delle imprese, si distribuisce in tutte le altre province, cioè stiamo parlando di una, di una concentrazione della produzione. Ovviamente in Buenos Aires è la provincia, ma poi in Santa Fe e Cordova, tutto il resto rimane molto indietro. E la, un un, un, un terzo aspetto che volevo sottolineare è che, a differenza forse di quello che è successo in Italia negli anni 70, per esempio, 70-80, la crisi che ha subito l'Argentina nel 18-19, eh, prima del Covid, 17-18-19, ha, uh, uh, ha avuto un impatto molto drammatico sulla piccola e media impresa. Si sono, hanno chiuso moltissime imprese, si è ridotta l'occupazione specialmente nelle piccole e eh, nelle micro e nelle piccole l'impatto è stato fortemente negativo cioè la reazione eh, non hanno avuto la capacità di reagire alla situazione di crisi le medie hanno fatto un po' meglio anzi sono cresciuti il numero di imprese medie e le imprese grandi ovviamente pure e solo dire che questo si riferisce anche alle imprese esportatrici ovviamente che da, eh, erano 10.500 le imprese esportatrici nel 2011 nel 2021, nonostante la ripresa che c'è stata nel 2021, se solo 7500 imprese esportano, Il, uh, cioè, un terzo meno di prima. Le esportazioni sono appunto aumentate negli ultimi due anni in forma uh, drammatica, come diceva l'ambasciatore, positivo per, per l'Argentina ovviamente, e secondo credo che l'impatto dei prezzi, della quantità, eh, volume e prezzi delle materie prime ha avuto un impatto importante, ma è interessante dal punto di vista nostro italiano che queste esportazioni, i, i, cioè i, i maggiori partner commerciali dell'Argentina alla fine sono Brasile, Stati Uniti e Cina. Dopo vengono altri paesi dell'Asia, Messico, e in Europa i paesi che più, eh, eh, che più sono presenti, in realtà alla fine è, è la Spagna, e nel caso di piccole e medie imprese esportatrici sono Spagna e Paesi Bassi ma con 5% delle esportazioni di queste delle imprese piccole e medie argentine quindi eh, l'Italia in questo uh, uh, se, se, se i miei dati sono giusti rappresenta circa il 2% cioè molto molto poco delle, delle esportazioni delle imprese eh, piccole e medie le eh, queste esportazioni, eh, eh, questo settore imprenditoriale è interessante notare che sono molto concentrate nell'industria manufatturiera, sono imprese medie, piccole e specialmente quelle medie che esportano, che hanno una presenza stabile nei mercati e sono, eh, più, della metà, più della metà sono oh, oh, imprese industriali, manufatturieri. E anche in questo caso, ripeto, i uh, paesi principali sono Brasile, Cina, Cina, Stati Uniti e Spagna, come dicevo, qui, i paesi bassi rappresentano il 5%. Con la crisi, eh, del, a partire dalla crisi del Covid, e, e la, la cambia probabilmente in forma drammatica eh, lo scenario internazionale. Non solo per il Covid, ma anche per esempio la gestione che la Cina ha fatto e sta facendo del Covid ha creato eh, una tale eh, limitazione nelle, nel potenziale espansivo della Cina che ha un impatto, ormai un impatto globale. E, e queste, ovviamente la guerra in Ucraina che si è aggiunta quest'anno ha uh, di nuovo oh, aggiunto un elemento di destabilizzazione grande. È interessante, secondo me, notare, noi in Europa, uh, ovvia, giustamente, ci preoccupiamo de della guerra in Ucraina perché ha un impatto diretto molto importante, però stiamo vedendo che questo impatto ormai è globale e, e si vede con il tema delle materie prime, specialmente le materie prime alimentari. Un secondo elemento da questi eh, elementi di crisi viene dal fatto che il... Uh, che, che tutti i paesi, non solo i paesi industrializzati di cui noi eh, siamo parte e per questo nella nostra, nei nostri dibattiti è sempre presente, ma in tutti i paesi il problema della sicurezza del, delle catene di approvvigionamento diventa molto grande. Quindi eh, la, la tendenza non a deglobalizzare deglo in forma com complessiva, quanto a ridurre le distanze nelle catene di, di valore, nel famoso uh, approvvigionamento e filiera produttiva. I costi delle materie prime sono aumentati in forma drastica, eh, come tutti sappiamo, dell'energia in particolare. Questo crea un, una, un cambiamento importante nei vantaggi comparati dei diversi paesi. Cioè no, Non dimentichiamoci che alla lunga, finché è congiunturale, no, l'impatto può non essere tanto, però alla lunga i costi dell'energia iniziano, iniziano, e questo si vede molto in Italia, a pesare talmente tanto nell'industria che può non convenire, pur alcune cose in Italia, ma si passa a, a poco medio a produrre in altri paesi con, con energia più bassa. Quindi cambiano ora eh, eh, i, i, i vantaggi di, di ciascun economico. Come si, si colloca l'Argentina in questo, quindi, e, e con questa forte composizione di, di piccole e medie imprese? che è, come abbiamo visto, essendo il 90%, proprio il 50% dei salari, ti dà un'idea che i salari sono relativamente bassi, la produttività è relativamente bassa rispetto alla media dell'economia. Quindi una produttività bassa significa anche una capacità più facile di incremento della produttività, cioè è più facile che una piccola impresa, media impresa aumenta la produttività, che per una grande impresa in molti casi, proprio perché eh, nel caso di piccole e medie impresa il tema è innovazione. L'innovazione può generare facilmente aumenti di produttività molto significativi. Un secondo aspetto eh, sicuramente interessante per l'Argentina è proprio questo vincolo che l'Argentina ha con i paesi, eh, Brasile, poi le piccole e medie imprese in particolare, Brasile, Uruguay, Cile, sono i paesi vicini, con maggiori relazioni, e, e il tema delle catene produttive, delle, delle filiere produttive più corte si applica ovviamente anche all'America Latina. L'Argentina ha tutto il potenziale eh, eh, di capacità sia del, del mondo del lavoro che delle imprese per inserirsi in catene produttive più corte, magari legate al Brasile piuttosto che al Cile, eh, in, a un livello di valore aggiunto più alto. E, e, e questo è una novità, diciamo, rispetto alla intenzione, diciamo, pre-crisi dove tutti i paesi eh, intermedi volevano agganciarsi a, a, a catene di valore magari di paesi industrializzati. In questo momento forse eh, un rafforzamento dei settori industriali, avendo tra l'altro un paese come il Brasile accanto e come Cile, eh, complementario per tanti aspetti, può essere un'opportunità per l'Argentina per entrare in, in ambiti di maggiore valore aggiunto. Il un terzo aspetto è la forte tradizione agroalimentare dell'Argentina e della, della provincia di Santa Fe, tra gli altri, ma uh, certamente tutta l'Argentina. Ma forse, nella mia uh, poca esperienza, però la, la provincia di Santa Fe è quella dove più Chiaro, si fa il nesso tra agricoltura e industria, che secondo me è un campo di grande eh, importanza per l'Argentina, in questo momento, proprio per le crisi attuali, perché il tema della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari inizia a essere centrale e la stabilità politica di un paese eh, come l'Argentina, eh, la stabilità anche economica, che questo accordo, tra l'altro l'accordo con il Fondo fa prevedere evidentemente, e permettono diciamo, nei prossimi dieci anni di pensare all'Argentina come un paese che effettivamente può garantire un certo livello di sicurezza alimentare a, non so, a, una, a una regione come l'Europa, però secondo me proprio i costi di distanza con un uh, valore aggiunto maggiore rispetto a quello che attualmente che attualmente si sta forse facendo. Quindi anche qui, eh, come innovazione, eh, evidentemente, innovazione eh, in, questo, in questo settore dove l'Argentina tra l'altro ha una serie di centri di, di, di ricerca e di investigazione importanti legate al settore primario e all'industrializzazione dei prodotti alimentari. Infine due, due piccole. Eh, eh, per concludere, due piccole eh, riflessioni sulle relazioni con l'Italia in particolare, già che non è il principale partner eh, commerciale dell'Argentina. Uh, dell Questo intanto mi fa pensare che ci sono potenziali di espansione, cioè sia uh, per esportare prodotti in Italia come per importare prodotti dall'Italia. E, e proprio perché eh, si può espandere questo, questa, questa quota di, di, di commercio internazionale tra i due paesi. Poi, perché l'Italia, proprio nell'agroalimentare, è un'eccellenza europea, direi, perlomeno, eh, non solo nei prodotti agricoli, ma specialmente industriali, di macchinaria eh, per il settore agroalimentare. E una, eh, diciamo. A tavolino, capisco che le cose non si fanno a tavolino, ma ci sono tante, tanti elementi che troviamo per fare, Però a tavolino eh, la complementarietà tra il sistema, Italia, eh, di, di, di sistema alimentare italiano e il sistema alimentare produttivo alimentare argentino è evidente, cioè c'è degli spazi enormi di collaborazione con vantaggi reciproci Vantaggi che non sono solo di aumentare i prodotti esportati eh, dall'Argentina a maggior valore aggiunto all'Italia, ma anche di esportare con tecnologia italiana prodotti alimentari di maggior valore aggiunto al Brasile, al Cile, alla Colombia, agli Stati Uniti, che è, dove, tra uh, eh, che è un partner commerciale importante dell'Argentina. Dell Il secondo aspetto, la seconda riflessione è... è L'Italia ha un'esperienza, come diceva Dario prima, ha un'esperienza importante in questo ambito di, dello sviluppo territoriale. E il settore agroalimentare e, e, e, e agroindustriale è un settore che vincola settore primario e industria in forma, uh, no? è la sua essenza, ed è... è correttamente territoriale perché l'agricoltura sta in un territorio e spesso l'industria si affianca nello stesso territorio a trasformare quei prodotti o a generare le macchine per, per produrre quei prodotti agricoli. Quindi il tema della, dello sviluppo territoriale in questo settore è molto chiaro, eh, è molto evidente e della generazione di dell innovazioni dentro questo territorio, questi territori. L'esperienza uh, italiana nello stesso ambito può dare elementi di collaborazione anche a livello di, di strumenti di politica, di esperienza imprenditoriale, esperienza delle amministrazioni locali per esempio, che eh, possono uh, realmente generare non solo intercambio di, eh, scambio di conoscenze ma anche eh, opportunità commerciali. Quindi eh, volevo concludere con questo. Eh, grazie. Molte grazie Claudio. Eh, certo di, di le, in genere quando si parte da poco eh, si hanno grandi possibilità di espansioni clamorose, no? Perché poi è, è più facile raddoppiare partendo da poco che raddoppiare quando, quando hai delle, delle, delle dimensioni dei volumi già eh, sostenuti. Peraltro il tema che, che indicavi dell'affiancamento del nello sviluppo territoriale. nella eh, eh, anche attraverso l'industria italiana di macchinari di trasformazione dei prodotti agricoli, eh, oltre che delle joint ventures fra piccole e medie imprese. È un po' la linea, peraltro, che da alcuni anni sta perseguendo il forum eh, italo-latinoamericano delle piccole imprese che si promuove dal Ministero degli Affari Esteri attraverso l'organizzazione eh, internazionale ILA. Vale la pena di menzionarlo. Bene, eh, è con molto piacere eh, adesso che eh, diamo la parola al, al dottor eh, Omar eh, Perotti. Eh, io non so molto bene come si va a fare con il tema del idioma. Me, entiendo che il dottor Perotti si va a espressare in castellano e va a avere una traduzione consecutiva. Eh, se confirma questo o, o vamos a farlo in castellano come quieran. Eh, buenas a Tuti eh, ah. Prefiero eh, Respetar la lengua del Dante eh, Y ah. hablar en español ah, eh, okay. eh, Y la verdad que quiero Saludar en, en primer momento Darío eh, Que está llevando adelante La, la conducción Saludar a, a nuestro embajador Roberto Carles, un gusto, embajador. Eh, a, bueno, no, no sé si estará presente todavía, pero nos antecedió en la palabra a Piero Facino. Eh, los saludos para, eh, para él, a, a, Leonardo, a Leandro, perdón, que nos ha eh, planteado toda su eh, explicación sobre el proceso de la, de la deuda argentina. Eh, querido Claudio eh, Cortelesse, eh, un conocido eh, aquí en, en la Argentina, conocido por su tarea importante en el Banco de Desarrollo Interamericano y, y, y lo que ha trasladado y transmitido a, en distintos proyectos en la Argentina y particularmente donde uno pudo conocerlo aquí en, en la provincia de Santa Fe. No sé si tengo que hablar a este ritmo eh, y ustedes pueden ir eh, tomándolo, si está bien, si lo hago más pausado o cómo van no. a recibir ustedes eh, alguna instancia de, de traducción. Eh, yo... Sí, es perfecto. Sí, sí. sí, entonces, al, sí. Final, al final el embajador va a resumir en italiano, pero hablando así lentamente creo que... que que la mayoría de la, de la gente puede comprender muy bien. Gracias. Muy bien, disculpe, Cuando, señor embajador. No, perdón, eh, doctor Perotti. No, eh, por favor, Darío. Esa, esa, ¿Esa síntesis la vas a hacer toda al final o hacemos cada dos minutos una pausa? Como, como prefieren. Eh, embajador, usted me dice y nos vamos con una seña suya. Eh, yo puedo estar parando y, y generamos una instancia de de traducción completa a, a todos ¿Mm? eh, Pero, creo que con el hablar pausado se entiende bastante y, y que podemos hacer sí, una, una pausa a la amistad para hacer una breve síntesis o al final directamente sino de, de expresar las ideas principales bien, lo que sí eh, más allá de lo que uno quiera plantear eh, quiero serles eh, muy útil a la tarea que han eh, pensado, desarrollado, eh, con lo cual quedo a disposición para cualquier eh, interrupción que tenga que ver con el interés concreto de, de alguno de ustedes. Eh, decirles en primer lugar que como gobernador de la provincia de Santa Fe es un orgullo poder estar participando de esta, de esta actividad. Eh, considero muy apropiado el, el, el momento en el que podamos estar hablando de Argentina después de haber eh, dado pasos eh, muy importantes con esfuerzos eh, realizados eh, para concretar ¿no? dos instancias internacionales importantes, eh, el acuerdo con los fondos privados y después eh, la renegociación de la deuda y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Consideramos que son elementos importantes. Centrales para eh, ir generando una estabilización en la Argentina, eh, un, un ancla de vínculo con los organismos financieros internacionales y un compromiso eh, de todos nosotros con una pauta de vínculo con el Fondo Monetario Internacional como hasta aquí no se había tenido y como Leandro explicaba en su secuencia y en su cronología, eh, por primera vez interviniendo el Congreso eh, Nacional. Es decir, nuestras cámaras de senadores y de diputados son las que han aprobado eh, este acuerdo con, con el Fondo Monetario Internacional. Instancia que hasta aquí nunca había ocurrido y consideramos clave porque allí están presentes todas las fuerzas, eh, las fuerzas políticas. Eh, la puesta en marcha de este acuerdo sin duda tiene eh, un contexto del desafío de ir eh, ordenando las variables eh, internas, pero somos muy optimistas con respecto a las posibilidades de la Argentina y en particular eh, en la pospandemia. Tenemos sectores eh, estratégicos de los que el mundo pregunta o el mundo habla, eh, energía y alimentos, eh, y particularmente en la producción de alimentos, eh, nuestra provincia es eh, una de las más importantes de la, de la Argentina. Santa Fe exporta el, casi el 24% del total de las exportaciones argentinas. Es decir, uno de cada cuatro dólares que ingresan a la Argentina eh, salen de la provincia de Santa Fe. Y tienen origen, Claudio hablaba algo de ello en su explicación, en, en la producción eh, agroalimentaria. Eh, allí hay un componente muy fuerte del de complejo oleaginoso y de sus productos de harinas y aceites eh, que está en nuestra provincia a la vera del río, del río Paraná, en toda la zona con, conocida como el, el, el Gran Rosario. Desde allí salen prácticamente el 80% de las exportaciones eh, del sector agroalimentario eh, argentino. Eh, tenemos una particularidad como, como empresa en la cual el contexto eh, internacional eh, da posibilidades y, y expectativas, no solamente de que este sector eh, crezca en sus niveles de producción, sino en la transformación e eh, incorporación de valor agregado. Eh, de más sectores eh, primarios. Tenemos una provincia con un grado de industrialización importante en, en ese sector eh, y particularmente con un desarrollo en la provincia de Santa Fe muy valioso de uno de los eh, activos importantes eh, que el mundo está valorizando en la economía del conocimiento. Y precisamente en la biotecnología y en el vínculo de las empresas vinculadas desde allí con el sector de la salud humana, de la salud animal eh, y de las empresas vinculadas al agro, la agtech. Tiene Santa Fe eh, un, un activo muy valioso en el número de científicos eh, radicados en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en los centros de investigación, en sus universidades eh, nacionales, con la particularidad eh, de estar generando eh, una eh, situación de trabajo junto al gobierno provincial estratégica. Eh, hemos constituido como muestra de la potencialidad de ese sector biotecnológico, eh, un fideicomiso donde la Provincia de Santa Fe, junto a la empresa eh, Bioseres, eh, se comprometen en constituir un fondo de 300 millones de dólares en los próximos 10 años, con aportes consecutivos, para generar 500 nuevas startups. Esto es un diferencial eh, importante para nuestra zona, porque a los sectores tradicionales, como El, todo el sector agrícola, el sector agroalimentario, eh, está impactado eh, todo su sector industrial, precisamente con empresas de base eh, tecnológica. La gran parte de ellas con una eh, visión internacional desde su, desde su nacimiento, con perspectivas crecientes que no nos cabe en duda van a ser en los próximos años las empresas que más van a estar facturando en la provincia de Santa Fe y en la, eh, y en la Argentina. Esto es una, una mirada eh, de vínculo de Argentina hacia el mundo creciente, donde tenemos sectores, yo decía antes que el mundo hablaba eh, de la energía y de los alimentos, eh, la energía y su potencialidad de producción eh, de petróleo y gas fundamentalmente en todo el sector de Vaca Muerta. Eh, la presencia de los minerales eh, críticos como el litio, eh, la capacidad de producción eh, de alimentos en su diversidad y fundamentalmente en la capacidad de producción de proteínas eh, que tiene eh, nuestra eh, Argentina y en esto en particular la provincia de Santa Fe. Son elementos eh, claves para vincularnos en la postpandemia eh, y la situación bélica generada con la invasión de Rusia a, a Ucrania. Creemos que allí hay eh, sectores que sumados a, a los que definía recién donde nuestra provincia tiene un rol clave como el de la economía del conocimiento y particularmente en la biotecnología, hacen de la Argentina eh, un, un escenario eh, importante para restablecernos eh, nuevos vínculos en lo que uno analiza eh, la instancia con Europa y particularmente con, con Italia. Eh, ni bien iniciado el, el conflicto bélico, se desarrolló aquí en la Argentina eh, el, el, por la fecha, es una muestra anual, eh, eh, donde todo el sector eh, del, del campo, todo el sector de la maquinaria agrícola tiene... Eh, su muestra eh, anual de las más eh, importantes que se desarrollan en la, eh, eh, en la Argentina, Expoagro es el nombre de la, de la muestra. Allí hubo eh, visitantes italianos, productores de maquinaria eh, agrícola, que mantienen contactos muy firmes con nuestras, con nuestras industrias. Santa Fe, junto a la provincia de Córdoba, eh, constituyen dos de las provincias más importantes teniendo eh, más del 70% de la producción de la maquinaria agrícola nacional. Esa maquinaria agrícola fuertemente impactada por la incorporación de tecnología, de tecnología para la agricultura de precisión, y con muchos, muchos desarrollos nacionales. Allí surgió claramente en el diálogo con, con los productores italianos, tradicionales en ese, en ese vínculo, particularmente en su tradicional eh, feria en, en, en Boloña, eh, un diálogo más allá de la maquinaria agrícola, un, un, un diálogo que llevaba a cómo eh, Italia o Europa nuevamente tenían una mira en Canadá, en Estados Unidos y en Argentina, particularmente para la producción de, de trigo. Y, y creo que aquí, a esa instancia... Que, que el episodio bélico marcará seguramente una redefinición de los vínculos eh, eh, europeos y de dónde su esquema de producción eh, y de vinculación para la seguridad alimentaria eh, se dará, pero creo que tenemos aquí una posibilidad eh, importante de generar eh, vínculos y, y desde ahí nuestra provincia es una de las eh, interesadas en fortalecerlo. Como provincia y, y, y en la particularidad tenemos, eh, somos la que tenemos el mayor número de ciudades hermanadas con, con Italia y, y, y particularmente activas en la región, en la región del Piamonte. Eh, mis eh, antepasados vienen de allí, de la provincia de, de Cunio, eh, en una localidad que se llama Barge, eh, cerca de De, de, de Torino, donde, bueno, Piero Facino fue su, eh, su síndaco. Eh, la, esa particularidad, y Claudio describía y conoce ese, eh, ese entramado, ha generado muchas pequeñas eh, y, eh, y medianas empresas, que es uno de los potenciales y quizás uno de los vínculos eh, más rico que Italia tiene en, en su exterior y en particularmente en la Argentina. Es el número de descendientes y es el número de empresarios eh, de origen eh, o de familias italianas. Se ha, se ha trasladado ese ADN em emprendedor eh, industrial eh, que Italia eh, eh, tiene y, y ha trasladado a nuestra, a nuestra Argentina. Entonces creo que tenemos Allí eh, opciones eh, como para generar nuevos, eh, nuevos vínculos eh, basados en el conocimiento, eh, que es una de las instancias donde la Argentina tiene una potencialidad eh, concreta, real, eh, en los sectores tradicionales, como es la producción de alimentos, eh, en los sectores de generación de energía y de minerales críticos. Y una particularidad que uno como provincia eh, aprovecha y generamos una estrategia eh, fuerte. En el crecimiento de nuestras exportaciones, las manufacturas de origen industrial, y particularmente la de las pymes santafesinas, ha tenido un crecimiento. Ese crecimiento tiene como destino mercados de la región. Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil. ¿Y qué es lo que... Eh, empieza a darse y a, a, a marcarse. Eh, aparece una instancia de competitividad eh, de la Argentina y uno de los elementos que juega en la posibilidad de volver a estar presente en esos mercados o ganar posiciones en esos mercados, es el cambio en los costos de la logística eh, y de las modalidades logísticas que ha generado la pandemia. Eh, a, al problema de los, de los, de los contenedores, eh, se ha generado una concentración de las empresas eh, logísticas en el mundo que ha encarecido el flete hacia nuestra zona. Es decir, muchos de los productos asiáticos que llegaban aquí hoy llegan más caros a nivel de producción, eh, a nivel de, de costo logístico, lo que le da a nuestra producción eh, un mercado eh, creciente en la, en, en la región. Y allí algunas... Empresas que tienen eh, base en la Argentina, con algunos capitales italianos o algún esquema asociativo con empresas nuestras italianas, sin duda que están beneficiadas, porque desde aquí se está accediendo a esos, eh, a, a esos mercados, en la escala de pequeña y mediana, pero es una escala que para el empleo en la provincia de Santa Fe, para nuestros niveles de facturación, ha generado en todas nuestra, eh, nuestras pymes, eh, un, un salto eh, importante. Entonces, considero que es un buen momento para eh, generar una, eh, una mirada nueva sobre la Argentina, con los pasos necesarios para su estabilización macroeconómica, con los acuerdos internacionales y con esta perspectiva que el conflicto bélico eh, seguramente abre en una mirada eh, europea eh, de, de, de nuevas alianzas o de una reestructuración diferente para garantizar su provisión y su seguridad eh, alimentaria. Muchísimas embajador, gracias. Embajador, le toca la tarea. De... El embajador, sí, ahora sí. le tiene la, la palabra. Muchas, Entonces, muchas gracias, gobernador. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. In questo incontro. E semplicemente una breve sintesi e poi leandro anche ha preso qualche punto per, per completare se fosse necessario e non era mai successo nella, nella storia dell'argentina che si arrivasse un accordo con il fondo monetario e a, Discusso e approvato dal Parlamento. E questo è veramente un fatto senza precedenti che poi rinforza anche la strada economica che prende l'Argentina, no? conseguenza del programma stabilito, accordato tra il Fondo Monetario e il governo argentino. Io devo dire che sono particolarmente contento del fatto che tutti abbiamo detto più o meno le stesse cose, che vuol dire che stiamo pensando all'Argentina e non ci siamo messi d'accordo prima che vuol dire che abbiamo tutti la, la stessa prospettiva. Ha detto il governatore anche che ci sono molte ragioni per essere ottimisti con riguardo all'Argentina, eh, in particolare in settori strategici, quelli che erano stati accennati prima, come quello dell'energia e quello de, degli alimenti, del cibo. Santa Fe in particolare, il, il più, intorno al 24% delle esportazioni della Repubblica Argentina provengono della provincia di Santa Fe, in particolare tutta la produzione agroalimentare che si trova nella zona del Gran Rosario. Ha sottolineato il governatore altri profili di sviluppo su cui l'Argentina sta puntando tanto e su cui, devo dire, anche se non è traduzione ma è commentario, questa ambasciata anche ha anche lavorato in particolare come quello del settore dell'economia e della conoscenza in particolare nel caso della provincia di Santa Fe, il governatore sottolinea la biotecnologia, l'energia, che è stata anche accennata prima, eh, sia per la presenza di petrolio e gas nella riserva più importante che abbiamo, che è, come sapete quella di vaca muerta, ma anche i minerali strategici, come il caso del litio, in province come Jujuy, Catamarca, ehm, Santa Fe, ha detto il governatore, è la provincia con maggiore con quantità di gemelaggi, con altre città italiane. Ci sono tanti imprenditori che sono discendenti di italiani e, e comunque c'è un legame indiscutibile no? tra i nostri paesi e in particolare con la provincia di Santa Fe che è una presenza dell'immigrazione italiana molto forte. L'ha detto il governatore, mi sembra che questo sia molto importante anche di sottolineare, che c'è la possibilità di generare nuovi vincoli, nuovi rapporti, eh, non solo, con, solo ma anche con i settori tradizionali, dell'energia, dei minerali e dell'economia della conoscenza tra l'Argentina e l'Italia. Eh, Senz'altro credo che di quello che abbiamo detto tutti oggi eh, sembra che siamo d'accordo in che una nuova fase per l'Argentina è cominciata una volta che è stata risolta la questione del debito, no? ci ha permesso almeno di girare pagina e di cominciare a pensare nella lungimiranza, no? come dicevamo prima. E poi anche, diceva il governatore, con questo chiudeva, che c'è l'occasione anche per promuovere una nuova prospettiva, un nuovo sguardo sull'Argentina, che è stato alla fin fine lo scopo di questo, di questo incontro oggi. Non so, Leandro, se qualcosa mi è sfuggito, vuoi aggiungere? No, benissimo, soltanto forse quello che anche ha detto sul cambio, diciamo, del costo della logistica, di tutto quello che viene eh, dall'estero in Argentina. Che adesso c'è una possibilità di sviluppare i mercati locali. Le eh, nostre aziende che hanno eh, diciamo, casa in Argentina, c'è una possibilità con tutto questo della guerra per poter sviluppare queste aziende e poter. Eh, diciamo arrivare a questi mercati che a volte erano diciamo ehm, provvisti da altri, altre aziende che si trovano in altre parti del mondo soltanto quello bene io a questo punto eh, non essendoci domande osservazioni dal pubblico eh, intanto ringrazio a nome del Cespi e oserei dire anche a nome dell'ambasciata, perché abbiamo organizzato insieme eh, tutti gli intervenuti, un livello veramente molto alto e soprattutto di grandissimo interesse per capire dove va l'economia di un paese così speciale come l'Argentina, un paese di reddito medio, ma che comunque appartiene a quello che adesso va di moda a chiamare il nostro estremo occidente, no? per noi europei, ma al tempo stesso un paese che in un altro momento della storia umana avremmo chiamato dei non allineati, comunque un paese molto dinamico che cerca un equilibrio in uno schema il più possibile multipolare e che gioca anche un ruolo ruolo. Molto interessante, che sarebbe da approfondire, da capire, da discutere sul piano della ripensamento del ripensamento del, dello spazio americano, dello spazio latinoamericano e caraibico, ma questo sarà tema in altro momento, sicuramente di approfondimenti. Eh, credo che questo ultimo terzetto, il, il signor governatore, eh, l'ambasciatore, il dottor Salinardi, un eh, terzetto completamente argentino, ha concluso perfettamente direi questo incontro, non aggiungo altro, se non eh, dicendo che il CESPI continuerà a, a, in iniziative di questo tipo, con le, gli amici dell'ambasciata, l'ambasciata argentina, delle altre rappresentanze eh, presenti in Italia, studiosi eh, anche dai, eh, dai paesi, ormai con, lui, con i webinar siamo maestri nell'essere presenti senza muoverci di un millimetro e quindi a questo punto ringrazio tutti ma do l'ultima parola perché non se ne può andare così senza dire niente a Daniele Frigeri, direttore e, e presidente del CESP prego Daniele per tutto quello che pensate Buonasera grazie eh, beh, io ho poco da dire nel senso che ringrazio moltissimo per, per questi interventi, credo che sia stato uh, un, un webinar di, di livello ehm, per i contenuti, per le persone che, che hanno partecipato. Eh, io ehm, credo che ehm, l'argomento di oggi, ma in generale, ehm, stiamo vivendo una, uh, un periodo eh, complesso eh, e... Ehm, e questa opportunità che, eh, che il, la, la firma del rinnovo del debito e della ristrutturazione del debito del Fondo Monetario Internazionale ehm, eh, dà um, a, a un'economia come quella argentina, è un'opportunità importante e, e l'invito ma anche l'augurio che l'Italia, proprio per i legami eh, storici, culturali ma anche economici, forse non, non, non siamo i principali partner possa uh, cogliere questa opportunità, eh, le imprese italiane possano riprendere ad investire in, in Argentina e, um, e, e accrescere lo scambio commerciale tra i due paesi. Eh, niente, io con questo davvero uh, un grazie di cuore e, e, e l'appuntamento è eh, alla, alla prossima uh, occasione per continuare a, a tenere vivo l'attenzione e la riflessione su, su questo paese. Grazie a tutti. Muchas gracias a gracias. todos los intervinientes y también a todo el público que estuvo participando hasta esta hora. Nuevamente, sí. hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias, gobernador. Arriba, gracias.